Buonasera, sono Federica Saini Fasanotti e sono, eh, sono analista per la Brookings Institution di Washington e per ISPI eh, a Milano, eh, due think tank che si occupano di geopolitica e io nello specifico mi occupo per entrambi eh, di Libia. Eh, oggi però. Eh, parliamo di qualcos'altro, cioè del, degli Stati Uniti d'America, della situazione attuale e del loro futuro. Ehm, proprio perché tra l'altro eh, ieri notte, nostra ora italiana, si è tenuto il primo grande dibattito presidenzia presidenziale tra il presidente eh, Trump ehm, uscente e il suo sfidante eh, che è il democratico Joe Biden. Entrambi eh, i candidati, diciamo, sono discutibili sotto tantissimi aspetti. Trump sicuramente eh, più di Biden. Sono due candidati anziani perché eh, sono ultra settantenni eh, e Biden dovesse diventare presidente, sarebbe il presidente più anziano di tutta la storia degli Stati Uniti eh, e soprattutto ehm, sono discutibili per quanto riguarda eh, programmi, carisma, ehm, forza mediatica, eccetera, eccetera. Parlo o dell'uno o dell'altro, insomma. Ehm, il dibattito, eh, primo appunto di tre grossi eh, scontri eh, che, eh, che sono generalmente previsti no, nella storia elettorale, eh, presidenziale americana. Il dibattito appunto primo è stato ieri eh, 29 settembre 2020, il secondo dibattito eh, si è tenuto tra l'altro a Cleveland in Ohio, il secondo dibattito si terrà il 15 di ottobre a eh, Miami e il terzo dibattito il 22 di ottobre a Salt Lake City. Ognuno di questi dibattiti verrà o è stato mediato, gestito da un, un importante giornalista. Ieri sera a tenere insomma, le fila del discorso è stato Chris Wallace, che è uno dei, insomma, dei volti famosi di un'emittente televisiva molto vicina a Trump, che è Fox News. Nonostante questo, però, bisogna dire che Wallace, che ha sicuramente mancato di grinta, è stato molto fair nei confronti di Biden. Quindi, non ha, eh, quantomeno almeno questo è quello che io ho percepito, non ha favorito assolutamente eh, Trump. Il dibattito però, va detto, è stato un dibattito pessimo sotto tantissimi aspetti e questa è un po' la visione che ha tutta la stampa internazionale il giorno dopo e anche gli analisti, gli specialisti del settore. È stato un dibattito eh, dove non sono uscite assolutamente idee dove addirittura Trump, che nel 2016 contro la sfidante allora Hillary Clinton ehm, quantomeno aveva l'idea dell'America eh, first e di smantellare tutto quello che Obama aveva fatto, in questa eh, seconda diciamo, tranche non ci è apparso assolutamente così incisivo come eh, nel 2016, eh, totalmente privo di idee e assolutamente all'attacco dello sfidante Biden. Trump non ha seguito alcun tipo di regola che era stata data prima del, dell'inizio appunto della discussione, ha attaccato in maniera violenta, incalzato, offeso Biden in ogni maniera possibile e dall'altra parte forse se il, il, il suo intento era quello di riuscire ad agitare lo sfidante democratico e insomma fargli perdere le staffe e innervosirlo c'è sicuramente riuscito. Dal canto suo Biden è risultato un gigante rispetto al, allo, al, così, al fair play di, di Trump però ha mancato ancora una volta di carisma ha perso delle, de, degli importanti assi eh, che avrebbe potuto sfoggiare messi proprio sul piatto eh, da Trump e è risultato un po' troppo debole eh, rispetto a quello che avrebbe potuto insomma, avrebbe potuto essere e anche cattivo sotto tanti aspetti. Eh, quindi un dibattito, quello di ieri sera, veramente che ha lasciato veramente depressi tutti gli osservatori, eh, non solo americani ma anche internazionali. Ehm, I temi sul tavolo sono, sono stati tantissimi. Ehm, un dibattito, tra l'altro, questo di quello di ieri sera è durato 90 minuti. Ehm, e in cui, eh, diciamo, è emerso. Eh, al solito è emerso un, un trump travolgente il dibattito stesso si è come dire sviluppato intorno a lui e però purtroppo trump ha mostrato ancora una volta il lato più oscuro di, eh, di se stesso quello in cui incalzato dal, dall'anchorman Chris Wallace che gli chiedeva appunto di ammettere e soprattutto di condannare il fatto che l'ala più di destra eh, americana, quella cosiddetta dei white suprematist, cioè dei suprematisti bianchi che credono nella superiorità dei bianchi rispetto agli uomini e le donne di colore, latini, eh, eccetera, eccetera, davanti a questo, davanti alla, alla domanda, ammetti che sbagliano, ammetti che appunto non, non, non, non, non è una cosa buona quella che abbiamo visto no? fino adesso. Gente che in, in certe occasioni girata, ha girato per le strade di alcune città americane armate e tutti appunto facenti parte del, di queste correnti varie del suprematismo bianco. Eh, Trump alla fine si è rifiutato di eh, condannare definitivamente questi movimenti e anzi li ha chiamati a raccolta eh, facendo il nome specifico di, eh, di uno di loro, che è quello, eh, uno emergente tra l'altro, che eh, viene detto è Pr Proud Boys, eh, chiamandoli proprio all'appello nel momento soprattutto in cui ci saranno le elezioni e quindi chiedendo che la sua base, quella più eh, virulenta e quella più eh, selvaggia, chiamiamola così, e sicuramente quella più armata vada davanti ai seggi elettorali e li controlli. Questo ovviamente in una democrazia come quella americana è assolutamente inaccettabile. Quindi bisognerà vedere, essendo però lui presidente in quel momento ancora, sebbene uscente, bisognerà vedere che cosa succederà il 3 novembre che è appunto il giorno delle elezioni, delle prossime elezioni americane. Quindi Trump in questo senso ha ehm, ha veramente spaventato il pubblico più moderato che mh, ieri sera ha guardato eh, il dibattito, un pubblico tra l'altro estremamente ampio perché si parla, i numeri sono intorno diciamo, agli 80 milioni di telespettatori, per cui eh, cifre eh, di assoluto rilievo. Diciamo che nel dibattito è venuta fuori veramente la natura dei, dei due eh, contendenti, eh, un Biden quindi non certo carismatico e abbastanza mild, eh, debole eh, sotto tanti aspetti, e un Trump dall'altra parte oltre il limite della decenza e dell'accettabilità eh, a livello proprio di, di, di, di savoir faire e di civiltà. Gli insulti nei confronti di, di Biden sono stati tantissimi, ehm, le bugie sono state altrettante ehm, e quindi eh, diciamo, questo dibattito ha lasciato veramente l'amaro in bocca ai eh, cittadini eh, americani e non solo a loro, anche a tutti gli osservatori. Um, nonostante questo però secondo le, le statistiche eh, e i sondaggi fatti da CNN oggi ancora a caldo bisognerà poi vedere nei, nei prossimi giorni come si svilupperà il tutto eh, insomma dal primo sondaggio della CNN eh, Biden è risultato in testa assoluta tra gli, i telespettatori di CNN che comunque sono milioni del 60% mentre Trump ha ricevuto soltanto un eh, Gradimento al 28-30%. Eh, le cifre sono ancora vaghe, sicuramente pare che Biden sia nettamente in vantaggio, non ovviamente in tutti gli stati, ma nella maggior parte, però. Il caso di Hillary Clinton delle elezioni del 2016 ci insegna che è meglio stare zitti proprio perché il sistema elettorale americano è imprevedibile visto che c'è sì il voto popolare, ma c'è anche il voto dei grandi stati, quindi dei collegi elettorali, che devono essere perché il candidato vinca effettivamente almeno 270. Hillary Clinton nelle elezioni del 2016, infatti, non è riuscita a vincere pur avendo ottenuto una maggioranza netta e schiacciante di 3 milioni di voti sul voto per quanto riguarda il voto popolare, ma non avendo ottenuto la cifra eh, minima di 270 seggi nei grandi elettori. Eh, questa è la situazione che ci troviamo a vivere oggi, cioè quella di un'America estremamente divisa, eh, polarizzata, eh, che inizia a diventare anche troppo, frequentemente violenta. Eh, ma questa elezione in realtà si sovrappone, si interseca a altri elementi eh, che vanno tenuti assolutamente, ehm, in, in, in, a, di cui noi dobbiamo assolutamente tenere conto e che sono quattro macro problemi sostanziali. Il primo ovviamente legato al covid, cioè ehm, i nostri candidati, i candidati americani eh, del, delle elezioni del novembre 2020 si sono trovati davanti a un problema stratosferico, a una pandemia globale di dimensioni ehm, impressionanti e dagli effetti collaterali soprattutto impressionanti. Per cui il primo tema gigantesco è quello del covid, che ha avuto negli Stati Uniti due effetti sconvolgenti in termini numerici, cioè su una popolazione di quasi 330 milioni di abitanti ne sono, ehm, ne sono stati infettati almeno 7 milioni, ma dobbiamo raddoppiare se non triplicare per quanto riguarda il sotterraneo, ad oggi circa 210.000 morti, nel giro di pochi mesi. Tutto questo quando circa il 4%, eh, gli Stati Uniti rappresentano il 4% della popolazione globale ed hanno avuto invece più del 20% della casistica legata al Covid. Quindi una gestione assolutamente fallimentare, sotto tanti aspetti, della pandemia eh, globale. Il Covid però che cosa ha portato? Ha portato un secondo effetto che è quello di un'economia totalmente devastata dall'onda d'urto eh, della pandemia globale e che sicuramente gli Stati Uniti hanno sentito ancora di più di altri paesi, proprio perché nel momento in cui è arrivato il Covid, a, un diciamo, a, a, a merito, in merito eh, eh, di Trump, eh, l'economia era un'economia assolutamente stellare. Bene, il Covid l'ha completamente devastata, eh, tanto che nel giro di pochissimi mesi eh, ci sono, si contano, dai 30 ai 40 milioni di disoccupati su una popolazione appunto di eh, quasi 330 milioni. Non si sa esattamente se siano 30-40 milioni perché i numeri non sono ancora precisi, certo è che sono delle cifre spaventose ehm, e quindi siamo vicini assolutamente a una grande depressione per quanto riguarda gli Stati Uniti, non sarà facile la ripresa sia che ci si trovi davanti a Trump sia che ci si trovi davanti a Biden. Cioè il prossimo presidente degli Stati Uniti avrà delegate da pelare tremende nei prossimi quattro anni e questa crisi ovviamente e questa disoccupazione ha creato eh, una rabbia importante eh, per le città, per le strade delle città americane in un periodo tra l'altro brevissimo, dove tutto sembrava no, andare bene improvvisamente eh, il paese sembra quasi sfasciarsi. A questo problema economico, creato dal Covid, ecco che se ne aggancia un altro. Nel momento in cui non c'è soddisfazione economica, eh, ma soltanto difficoltà, ecco che uno dei grandi temi irrisolti americani, cioè quello del razzismo e della giustizia sociale, emerge in maniera preponderante. Ed è quello che è successo. Per cui diciamo, il tema del razzismo è stata una delle linee rosse della storia moderna degli Stati Uniti, ma adesso è venuto fuori... Eh, soprattutto dopo l'ultimo degli omicidi, purtroppo neanche l'ultimo, ma insomma uno degli ultimi omicidi compiuti dalla polizia da, americana, una polizia spesso e volentieri violenta, che è quello eh, dell'afroamericano George Floyd nel maggio di quest'anno a Minneapolis in Minnesota. Um, ecco, quell'omicidio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e quindi ha dato vita a tutta una serie di proteste. E al movimento che già esisteva prima, ma che ha preso assolutamente piede negli ultimi mesi: Black Lives Matters, um, e a un altro movimento che è quello di Antifa, che si, che si contrappone di estrema sinistra, che si contrappone a quello di estrema destra del suprematismo bianco. Um, a questi tre elementi se ne aggiunge un altro ancora, che il prossimo presidente degli Stati Uniti dovrà assolutamente affrontare, che è quello del climate change, cioè del cambiamento climatico. Trump ad oggi continua a negarlo. In realtà noi abbiamo visto che la stagione degli incendi, che era una stagione, gli americani la chiamano fire season, è diventata l'anno degli incendi. Cioè gli incendi, soprattutto nell'Ovest degli Stati Uniti, sono continui e aumentano di violenza e di importanza sempre di più. Così come per esempio gli uragani, Beh, soprattutto nell'area atlantica, gli uragani, i cicloni, eh, gli storms, come li chiamano loro, ehm, erano... Di un certo periodo, insomma, erano un fenomeno abbastanza eh, tipico di un certo periodo dell'anno. Um, ora invece sono diventati presenti durante tutto il corso dell'anno. Tant'è che per quanto riguarda il 2020, gli uragani a cui viene dato il nome, gli uragani atlantici a cui viene dato il nome, eh, seguendo l'alfabeto romano, ormai l'hanno. Oltrepassato e siamo all'ultima all tempesta, all'ultimo ciclone che, a cui è stato dato eh, l'iniziale dell'alfabeto greco, beta, eh, per dare appunto un'idea delle, delle, de, de, delle problematiche che si stanno, eh, come dire, che si stanno eh, veramente eh, materializzando eh, nella scena americana. Quindi, questi quattro problemi, covid, economia, razzismo, eh, confronto eh, davanti appunto, della società americana davanti al cambiamento climatico, questi quattro problemi ehm, si inseriscono a gamba tesa in un altro grande, eh, in, in, in, nelle elezioni americane. E quindi. Sarà estremamente eh, interessante vedere come si svilupperanno gli ultimi, insomma, le ultime settimane prima del voto, avendo sempre presente che la posta in gioco questa volta è altissima e addirittura esistenziale.